oggi parliamo di target paniche brevemente non, niente di straordinario cerchiamo di essere mh, più semplici possibile intanto se, target paniche se ne parla anche forse tante volte a sproposito ma pochi sanno effettivamente a cosa si riferisce il target panic si riferisce per l'appunto come dice letteralmente la parola eh, la paura del bersaglio e nasce principalmente nell'ambito della caccia il cacciatore di fronte al cervo rimane bloccato e non preme il grilletto del suo fucile questo è il è il sunto di tutto quello che è il target panic noi questa sera vedremo soprattutto il target panic per l'arco nudo soprattutto per l'arco nudo e per gli archi tradizionali, ma in due, in due situazioni. Ce ne sono molte e non voglio entrare nei meriti della psicologia e di altre cose che magari vedremo più, più avanti in altri video, secondo le mie esperienze. Certo non sono un professionista e non, lo voglio, e non voglio certo prendere eh, il ruolo dei professionisti in, in questo campo però questa sera vedremo soprattutto il target panic per quanto riguarda la mira e per quanto riguarda un po' l'ansia da prestazione e vedremo come non dico sconfiggerlo perché sconfiggerlo sarebbe troppo bello ma come porvi dei rimedi dei rimedi che effettivamente a mio modestissimo parere funzionano e forse e forse sono anche gli unici cominciamo col parlare della mira normalmente è forse lì che nell'immaginario eh, si forma di più il target pack, no, non, non stiamo in mira, non, non riusciamo a stare in mira il, eh, la punta della freccia non riesce a stare nel giallo eh, vedremo, anzi abbiamo già visto effettivamente come riuscire a evitare questo, questo problema di stare nel giallo mm. lo eliminiamo, eliminiamo il problema di stare nel giallo però effettivamente vediamo un po' come funziona, come ci dobbiamo comportare quando abbiamo problemi di questo tipo soprattutto, se non proprio di mira, di rilascio anticipato, ahimè. Il fatto di stare in mira è un equimismo, non è corretto dire to in mira, questo lo possono dire gli olimpici, lo possono dire i compound,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 il rilascio è immediato e questo non è mai bene perché non riusciamo a sistemare gli allineamenti e non riusciamo a sistemare i contatti non riusciamo a sistemare tutte quelle cose che sono fondamentali eh, per, un corretto, per, un, per un corretto tiro e questo ahimè si vede in tutte le, in tutte le linee di tiro e... l'arco nudo è al 90% è troppo troppo troppo veloce e questo è un grosso problema, molti non ne sono consapevoli ma questo è target panic, non va assolutamente bene. Nel peggiore dei casi, nel, nel migliore dei casi eh, non riesco a, a, a mirare, non riesco a tenere la punta della freccia del giallo, per quanto riguarda la mira ne abbiamo già parlato in modo molto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 Effettivamente dall'ancoraggio al rilascio siamo ancora troppo, troppo, troppo indietro come strategia, come organizzazione del tiro. Dall'ancoraggio al rilascio praticamente la maggior parte degli arcieri non, non sa cosa, né cosa succede né che strategia ad operare per avere una concatenazione di pensieri e un contenuto, proprio un contenuto e questo è, sarà molto, molto importante e lo vedremo quando parleremo mh, della sequenza di tiro ovviamente, ovviamente questo è un aspetto quasi del tutto mentale io non vorrei adesso tirare fuori questa famosa parola che è eh, il target panic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 In effetti io che ne sono stato oppresso da questo, da questo grosso problema di rilascio anticipato, le dita si aprivano all'improvviso senza che io me ne rendessi conto e mi hanno detto, mi hanno detto di tutto. e Purtroppo c'è troppo pressapochismo sul fatto di, di minimizzare, di minimizzare questo, questo problema, ahimè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 abbreviazione dell'attività che stiamo svolgendo, perché il nostro cervello non è stupido e vuole economizzare e vuole togliere lo stress in modo eh, immediato. Quindi siamo al dunque, siamo al dunque e questo effettivamente è quello che molti inconsapevolmente ne traggono vantaggio, sono nel, nella giusta direzione, nel giusto flow e il flusso giusto è proprio quello di essere sereni e di, essere, di provare piacere, di avere la, questa passione eh, che è l'unica cosa eh, che è veramente, veramente, importante e che veramente ci fa, ci fa sorvolare, ci fa scavalcare eh, tutti gli ostacoli. La passione è, è, è generata dalla motivazione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 godiamo del tiro allora sì che poi tutto sarà molto molto molto molto più facile sì, in effetti lo sappiamo tutti tutti tutti lo sanno tutti lo dicono che non bisogna guardare il risultato che se pensi ai punti i risultati non vengono è questo è assolutamente questo ma per tirare bene per fare quello che sappiamo fare perché poi alla fine non è che la costruzione della nostra realtà fa sì che diventiamo dei campioni, no, però al massimo siamo, facciamo quello che sappiamo fare. Quindi dall'allenamento alla gara eh, trasportiamo esattamente tutto, tutto il nostro bagaglio ed è questa la cosa più importante, no? E questo è il nostro, il nostro viaggio, assaporare ogni singolo istante del nostro viaggio che è il nostro, che è il nostro tiro. È questo che deve essere, perché poi il, il risultato sarà solo una, una conseguenza di cosa, di cosa sappiamo fare al meglio. E solo se proviamo il piacere nel farlo, questo succederà, è, è inevitabile. In parole povere, cos'è? La tecnica di base è più che sufficiente per ottenere dei buoni risultati. Il problema siamo noi, siamo noi stessi.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 piacere del tiro sulla passione e sull'amore. E... In effetti questo farà sì che anche che si eliminerà anche l'ansia, l'ansia da gara si eliminerà del tutto perché in effetti stiamo andando a fare qualcosa che ci piace che ci provoca eh, un bene e quindi non vediamo l'ora di farlo e, e tutto, <ride> tutto va, va alla perfezione e poi un, un, un, l'atteggiamento il sorriso questo veramente risolve tutto il fatto solamente di sorridere crea crea veramente uno stato chimico nel nostro corpo favorevole a, a tutto poi parleremo di self talk o visualizzazione tutte queste tutte queste cose qua che incrementeranno le, le nostre possibilità però il sorriso credetemi è... È la cosa principale è la cosa che fa, fa veramente il miracolo il miracolo e il sorriso quindi preallineamento ancoraggio schiena lavoro sento mi piace mi deve piacere non vorrei lasciare da la piacere, e rilascio questo vale per tutti gli altri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 però effettivamente non bastano, non bastano nel nostro sport, che uno sport di destrezza non basta assolutamente, per veramente per ottenere risultati ci vuole qualcosa in più e quel qualcosa in più lo dà solamente la passione, è il circolo virtuoso che la passione riesce a, a, ad auto incrementarsi. Poi in un, secondo, in un secondo video andremo più a fondo su queste cose qua, su come allenare, specialmente la paglia questo sistema di autoefficacia, di sorriso e di, di piacevolezza lo dobbiamo allenare tranquillamente alla paglia e vedremo con che metodo e come, e, come, e come riuscire a farlo. Ok, io per questa sera vi ringrazio di avermi ascoltato spero di esservi stato stato utile nelle mie, nelle mie le lucubrazioni, però effettivamente guardate che eh, se ci riuscite veramente sarà tutto, tutto veramente molto più bello e non avrete più tutte queste frustrazioni inutili eh, sul, sul tiro con l'arco. Ciao! Cos'hai sentito? Diventiamo quello che pensiamo? No. Fabio Volo. Ma che è Fabio Volo? Siamo quello che pensiamo? Lo ha detto Buddha. <ride> eh sì, un bel po' di tempo fa. Vabbè va, va bene.